ma che cosa stai facendo guardate che bella vista che abbiamo lo vuoi vero marco eh. perché c'hai il ciclo eh, perché mi è venuto anche a me eh, Però la vera pizza napole thailandese thai, thailand, thailand. thailand, thailand, thailand, thailand, thailand, thailand. vai mamma scaricate flower ah. ecco qua la vita degli instagrammer come soul mafia soul mafia ma cos'è tutta questa riccanza fa vedere il cuscino madonna ma che cosa sei un hobbit ho rotto le mie slippers. Come Perché? Slippers. Cioè Slipper in italiano si dice slippers. slippers. Ah no, infradito. Perché le ho rotte, mi dite? No, nessuno te l'ha chiesto, no, ma dicelo. Te lo dico. Story, Story time. time! Perché un tizio strano, però nel metro e mi ha calpestato per la sedicesima volta in un giorno con il mio ciabatto. Stai dando la colpa a me? No, ho detto un tizio strano, però se ti senti in presa in causa, sì Io sono un tizio speciale Comunque, insomma, Serafini mi ha rotto i sandali quando talmente Ma cosa stai dicendo? Scarico, devo provare a sandali Tu hai rotto modo. la mia SD invece, stronzo sì. Aspetta, che? La mia SD, non la USB come l'hai chiamata prima Vestica, Ma se mi hai fatto cadere pure <ride> quella, tra l'altro <ride> Vabbè, parla delle cose belle della giornata Oggi è il giorno 2, ma abbiamo una novità, perché? Perché oggi eh, odio meno Serafini No, vabbè, quella che novità è, scusa? Ah Dopo il servizio che ti ho fatto ieri sera No <ride> Uh, no, oggi sono andato in ambasciata, finalmente oggi era aperta e ho preso il mio visto nuovo. Uh, ma non l'hai preso tra due giorni, cioè, non disse, è però detto. però l'hai confermato, quindi ce tra due giorni lo prendo fisicamente. Secondo Oggi, oggi l'ho preso astrattalmente. Ha astrat fatto l'application form per avere il visto oggi. E eh, poi lo prendo veramente, lo prendo veramente. Lo prendi veramente. Sei contento di prenderlo giorni. fisicamente veramente? ma eh, certo, cioè finalmente... Ma chi è che te lo, lo dà? Beh lui è passato all'ambasciata. Ah ok, quindi ci gustiamo questo americano e poi... Andremo alla ricerca delle nuove infradito Di Sol Mafia Che budget hai? Riccanza? Eh, il tuo, lo tu. se vuoi sì Sol Mafia cosa stai facendo? <susurra> Oddio. Ragazzi, un disadagiato Un povero Un povero Tra l'altro le carte hanno detto a Sol Mafia di non fidarsi mai di me È vero, non fidatevi di Sebastiano Serafino No, hanno detto solo a te di non fidarsi Allora, ho capito, ma cioè sarà in generale allora No, non credo No, non credi? Che ne sai? Allora, fate le carte e chiedete alla cartomante di analizzare se passano Serafini Sì Scrivete nei commenti cosa vi dice Se dice cose brutte uccidetela ma guarda che tutti gli italiani in Giappone mi odiano <ride> Guarda questa canzone è per te Guarda queste sono perfette Sono anche in seo dai Così almeno possiamo camminare Però le crocs costano eh. E sono così brutte e costano così tanto. Sol Mafia fa la Cenerentola ma c'ha i piedi di Genoveffa. Prova questi, prova questi. Prova no, questi. No, sono son carini. Son no, questi sono son perfetti. Sono grandi, si vede da lontano 6.000. No. Queste sono perfette, sono sicuro. Secondo me queste ti vanno. Secondo me comunque le più carine erano queste, dei Mamette. Quanto sono costate? 100. 100. 100 euro per le nuove scarpe di Sol ah. Mafia che fa sempre finta di non avere soldi invece è un ricco. Thank you. Uh che bello! Guardate che bella vista che ci abbiamo! Bene, e oggi si mangia indiano! Lo vuoi, vero? Questo ce lo posso. Ma sai che al Soppite ce n'è uno simile, però c'è l'hai sì. rosa. È più bello questo. Secondo te? se gli facciamo una promotion, ce lo regalano? Sì. Me lo, me lo metto in valigia. Sì, carino! <ride> bello, se lo svuoti, è bello. Stiamo trovando un outfit per Marco stasera, stasera <ride> che vuole fare conquiste. No. Ma questo è tutto Hello Kitty, sono tutti loro. Questo come si chiama? Kiroppee. Kiroppee. Questo è tutto Hello Kitty, quindi. Hello. Io conosco solo lei, Hello Kitty, non conosco lei tutti. Non ma è sempre Hello Kitty friendly? Ma Hello Kitty io non l'ho mai capito. È inglese o cioè lei è inglese, però è nata in. Cioè, come funziona? È giapponese. A voi piace? Cos'è? bello il teatro. La vuoi? è bello la tazza di Hello Kitty. Sai cosa vorrei? Io? L'assa del cesso di Hello Kitty. La C'è, la, la venderanno qua? La vendono qua? Ma anche questo, non sapevo che anche questo era di Hello Kitty. Lo sapevi te, io non lo ho proprio idea Ma, ma cazzo ma, ma io non lo so, io sono l'unico che non conosce niente Queste cosa sono? Le matriosche ah, di Hello Kitty? Ah, l'hai scritta tutta in giapponese, ciocoretto Le lunch di Hello Kitty Cos'è questo personaggio? Oh, guarda, sei diventato un personaggio di, di Hello Kitty, hai visto? Cosa? Ma scusa, non lo vuoi di Sailor Moon? Cosa vuoi? Ti piace? Te lo compri? Te lo compro? Quanto costa? C'è anche così più bello così almeno si vede è ma, è ma, è ma questo è più maschile si più... si sì, sì, è proprio più maschile no dai è carino guardate che carine queste questo è il questo, questo più carino dei personaggi di Hello Kitty che cos'è questo? non l'avevo mai visto questo Mazzumaro. è Mazumaru ma li conosci tutti beh ma Mazzumaru era, era famoso costa 700 beh quanto 700? 700 è più o meno 20 euro 21 euro ne vale la pena? no l'uomo con pianta ma perché? Perché <ride> è divertente? Taxi rosa! Qualche bel commento, Marco? Beh. Vi <ride> dico solo che siamo al gay sword. Eh, che sennò sembra che stiamo andando al gay village. No, è un centro commerciale che si chiama gay sword, ma uh, come si dice? Non ha niente a che vedere, non con, ha i a che vedere con i gay pare. Ti piace questo posto? Mi piace la sua posizione. Kitsune, è una fox Guarda anche questa Ma Aspetta, vorrei capire che cosa sono queste Sai come si chiamano questi personaggi? No Fury Little Friend Little friend. Yeah. Yes. Puoi commentare Marco? Cos'è? Eh, è arte contemporanea, che ne capisci tu? No, e tu? Serafini, ma che ne vuoi capire? Questo si capisce. Questo è un senso di appeso alla vita, capito? Eh sì, proprio quello. Ma perché ci hanno i tacchi? E eh, cos'è quella cosa rosa che gli esce? Perché la vita è instabile, capito? Sì, ma cos'è quella cosa rosa che gli esce? Allora, quella è la coda. Ah, è, è esatto, infatti. Dottor Vagina. Dottor Vagina. No, oh. non c'è scritto vagina, basta! Allora andiamo a vedere questi Fairy Little Friends. Beh però non so se mi piacciono o se sono orrendi Vediamola anche di qui. Guardate che meraviglia! Quest'altra è contemporanea. Io ancora non ho capito. Ma ah, perché vedi che uh, lui sta trascinando lei nel baratro, Ah hai... sì? Eh sì! Qual è il baratro? È questo qua giù o quello là. Ah no, è lassù. Eh, quello è il paradiso. Il paradiso. entrarci? Eh no, ormai siamo venuti sì, e si andiamo. Sei contento? Ma stupendissimo! Siamo arrivati all'Unicorn Cafè! Meraviglioso, direi che è bellissimo sì. eh, Entriamo Però guarda quanti stranieri ci sono Guardate che ci sono un sacco di unicorni Guardate in che posti mi ha portato Marco Siamo al Rainbow Cafè Vuol dire che se mi immaginassi casa mia sarebbe esattamente così Cioè, con il culo di un unicorno dietro alle spalle ma stai facendo dai? Ah, sul video in section? No. No? Situazione di disagio. Ma basta farmi vergognare. Mi tocca andare in giro. Sebastiano che mi bullizza. Eh, non è, è, vero. è vero, Sebastiano. Questo è vero Sebastiano. No, no, ma ha detto cose vere. Per l'assaggio andate a vederlo sul canale di Marco visto che ha pagato lui. Prima, è vero. È eh, prima volta. Prima <ride> volta. è lo hacker, è gusto lo hacker davvero? È Viva hacker. Trento! Bolzano, vabbè dai Bolzano, più o meno <ride> Viva Bolzano. il Trentino! Guardate, cos'è? Sotto la panna montata c'è il gelato oh, ah, oh, pente, Allora si, pente, si scioglie troppo, no, tra un po' Ma allora è il sapore è perché tu ci metti? La cosa della fragola, ci metti il gelato dentro, più la cosa è, allora ah, va, poi si insaporisce. Sto facendo il video a Marco e sto facendo anche il video per me perché sai, il tempo è denaro, quindi bisogna denarizzare. Denarizzare, sì. Guardate come sono brava, avete visto che mi ha insegnato a tenere la telecamera ferma. Bisogna tenerla così, vedete che non si muove più. Quindi adesso se il mio stile dei miei video cambierà completamente da video dinamici diventeranno video statici. È per questo motivo. Vabbè, oh Marco è anche riuscito a mangiarla sta cosa. Io non mi fido, sinceramente. L'ho pagato Ok, i soldi sono denaro I soldi sono denaro Guardate che comunque lui mente Lui in realtà è strapieno di soldi E fa finta di essere povero Così gli fate donazioni sul suo canale YouTube Vero, ricordatevelo se volete farmi donazioni Hai visto il tipo con i, i cornetti? Ma l'hai visto come mi ha guardato? Ah, vai, vai No, no, no, è più il, il genere tuo <ride> Comunque se volete offrirgli un caffè Com'è che si chiama la tua pagina? Toll Mafia No, quella per offrire il caffè Coffee K-O-F-I Ecco Allora guardate Sembra di essere in un sogno Ma ragazzi guarda, guarda come sembra Questo non è un filtro No filter Guarda che roba È l'umidità Cioè l'umidità sta facendo Madonna ma che cos'è? C'ha cos le palle l'unicorno Guarda, le palle dell'unicorno Perché l'unicorno è un maschio, abbiamo capito Quindi unicorno, non unicorna Vedete, mi frega sempre tutte le battute <ride> eh, E poi frega. le spaccia per sue. eh, su, eh. Sì. Adesso la voglio proprio assaggiare Era meglio la pizza cono Era meglio la pizza cono E se non seguite la mamma di Soul Mafia andate qui Vi ricordiamo che Flower, il nuovo singolo di Sebastiano Serafini È ora disponibile nei maggiori digital store <ride>